dobbiamo trovare il dominio di questa funzione essendo una frazione imponiamo il denominatore diverso da 0 quindi 9 meno x alla seconda che moltiplica x alla seconda più 2x più 3 diverso da 0 dividiamo in due parti 9 meno x alla seconda diverso da 0 x alla seconda più 2x più 3 diverso da 0 nella prima avremo quindi x alla seconda diverso da 9 cioè x diverso da più o meno radice di 9, quindi da più o meno 3. Nella seconda chiamiamo il delta, b è la seconda meno 4c, il delta è negativo, perché viene fuori meno 8. Se il delta è negativo, l'equazione risulta impossibile, mentre la disequazione risulta sempre verificata, quindi la seconda avrà come soluzione per ogni x appartenente a r. Dal punto di vista degli intervalli, abbiamo solo due punti in cui la funzione non è definita, cioè meno 3 è 3 e da meno infinito a meno 3. Unito da meno 3 è 3, unito da 3 a più infinito.